Buongiorno, il mio nome è Marta Panisi e sono Italian Ambassador per Angen Teach. L'impatto di Angen Teach eh, sul mio metodo di insegnamento e sul modo in cui insegno è stato sicuramente positivo perché ho imparato a vedere eh, il modo in cui... Eh, Posso strutturare una lezione in maniera più efficace, in maniera più utile e anche più immediata in modo da avere una struttura migliore della lezione all'inizio e alla fine. L'impatto del metodo IPSE sui miei studenti è straordinario perché si trovano protagonisti di una lezione nella quale loro stessi decidono eh, naturalmente in maniera graduale qual è il loro modo di intervenire su un argomento e quindi quando io presento un topic eh, loro immediatamente iniziano a ragionare su quali sono eh, le possibilità di indagine a proposito di, della tematica. In Italia è molto importante che impariamo a lavorare con le scienze in maniera sperimentale. Questo è fondamentale perché spesso e volentieri i nostri laboratori sono diversi da un laboratorio universitario, sono naturalmente laboratori di scuola superiore o addirittura di scuola media, laboratori che spesso sembrano non avere potenzialità. Al contrario con il metodo IPSE si capisce molto alla svelta quanto sia semplice strutturare un'esperienza e anche immaginare quali possono essere le diverse soluzioni e la relazione tra questo e anche la vita e la pratica di tutti i giorni in classe.